Cosa è stato? E che diavolo è questa costruzione? Ma, ma che cosa sono queste costruzioni strane? Oh, ho paura, eh Oh mio Dio! Ma è, è scomparso! Che diavolo è questo posto? Oh mio Dio, è inquietantissimo, non posso farlo no. Oh mio Dio, bruttissimo, bruttissimo Orribile, orribile tutto ciò Che cavolo sono queste cose? Ma poi sono completamente inutili Scusate cosa fanno? Vediamo un attimo Aspetta un attimo, qua c'è un pressure plate Se io ci vado, si sta caricando Minecraft, cosa sta succedendo? Dove diavolo sono finito Scusate, start Cosa devo startare? Oh. No, io non so Cosa diavolo dovrebbe essere questa cosa E non so perché faccia tutto questo rumore Non so niente, sembra solo Una sorta di tipo ascensore Se vedete, e quindi... Siamo arrivati a quanto vedono i miei occhi um, Facciamo così Usciamo direttamente Ah ok perfetto ho, ho queste cose che posso prendere Cioè così? Ok perfetto Si può salire santo di Ma che cavolo è sta Raga no no per favore vai via Non dovrebbero esserci no. Muori Che schifo Che pizza cosa sono questi uccelli che volano eh, ovviamente non si può rompere il legno R Raga, cosa sta... Per per per perché corro così veloce? Cioè, io in questo momento sto andando shiftato perché Raga, ma, ma ho la velocità di Sonic uh, Ok, sembra un labirinto effettivamente Oh, raga, che figata Forse dovevo seguire il compass Però se posso dirla mia Sembra che sto rallentando, raga Cioè, nel senso, prima avete visto quanto ero veloce Adesso sono ancora molto più lento Certo, sono ben più veloce rispetto a... Al normale, perché se vedete io posso correre E infatti così vado shiftato Cioè nel senso, sono straveloce Raga Oh no, oh no Io, io devo andare da questa parte, io so che questa è la parte giusta Però, a, allora, Sonic in realtà Pensavo fosse più veloce Invece il signorino mi sembra che non sia così veloce Secondo me Vai via, vi, vi, vi, via Sonic ma se io faccio così sì, vai via No, no, no, no, ti prego No, ti prego, no, ti prego ciò, Sono incastrato Raga, sono incastrato Raga, sono incastrato Scappa Via, via, via, via, via, via, via, via, via per morire Sto per morire Sono vivo, sono vivo Non preoccupatevi È stato terribile, è stato terrificante Che cos'è questa cosa? Ah, ma lì c'è una pressure plate Andiamoci Ok, siamo ritornati qua, vedo Ah qua c'è un buco che in realtà Sembrano tipo quei buchi degli SCP Non so se avete presente Per fortuna ho il um, legno E posso utilizzarlo per farmi un piccone Per scavare qua sotto Se io scavo intorno non c'è niente Allora l'unica cosa che ci resta da fare È scavare sotto effettivamente uh, Cosa? Sonic è un mostro Non guardare dietro di te Perché? Oh mio! No no no no no no no Io ci muoio ragazzi ci sto per morire Ok, io non metterò mai più piede in questi mondi dove sono. Ok, uh, per favore, uh, pff, ricordatevi di lasciare tantissimi like. Fatelo ora, fatelo ora, perché se no io in questi mondi maledetti non ci entro più. <ride> e commentate se volete vedere altri video di Sonic.exe.